vicino al deserto è però così lontano già dal deserto cresce al deserto guai colui che nasconde deserti 44 gradi, sabbia in grani tra le mani lupe e kiwi dalle bani soli in mezzo al cali, intorno tutte scene tali e quali cervelli fritti come calamari tempi caldi, calaari giornate incandescenti, notti gelide gira, gira Pelide, traste dune, cerco rune da tradurre in metriche Punto al sole perché muove le mie eliche Il buio muove etiche per pilotare Sto qua per dirottare, sistema marcio stralcio di rottame Tiro un calcio ad ogni miro, filo fame Tiro liane, ho scelto di lottare finché spiro amen Moltiplico sto pane insieme a nezze pane Mo' per i tuoi denti questa piro e pane suo sistema infetto Poi mi perdo nel deserto Per potermi ritrovare uh. Io ho trovato da, da molti anni Da molti millenni in me in me Il deserto. Il deserto E quindi solo è un deserto Che parla a un altro deserto Sinai, sì, Gobi, Tar, Atacama Patagonia, Namib, Sanshara Victoria, Calacum, Chihuahua Arti di Antartide, Sahara Namib, Sans Chara, Victoria, Calacum, Chihuahua, arti Chihuahua, Artide, Antartide, Sahara, Carovana, caramello, col turbante col mantello, tempo. E lui il cammello Mille stelle sull'ostello Dalle stelle sulla stele Più parole che a Babele Questi Caino e Abele Siete più tristi di Adele leggerà come candele ragno e ragnatele Più lame che lamentere Ho più fede di fedele Alla conquista del castello Arite contro il cancello Ti spacco a metà metagnello Lupe e kiwi sull'anello Il sudore brilla quanto l'ambra Le dune cambiano forma Si spostano come l'ombra Il vento cancella ogni orma Lascia lascia tipo sciabola Antica mappa su tavola vola. Il tappeto favola, brillanti nella scatola, cerca tra quelle salme, sotto quelle due palme, lì si trovano le gemme. Troglie restate calme, cadi stella a perso guardo le fiamme, bevo te caldo e mangio carne. Kumchihua, Arti de Ankarti del Sahara Tutto qui, tutto qui.